Allora, innanzitutto beh, un avviso ovvio, domani non c'è laboratorio essendo, essendo il primo novembre, eh, troveremo poi un modo per riuscire a recuperare il laboratorio eh, attraverso delle esercitazioni, per non rimanere, soprattutto per non rimanere fuori sincrono con l'altro corso. No? L'anno scorso, il primo novembre è capitato di martedì, quindi il problema c'erano loro, quest'anno dovrà succedere, capita a noi, quindi eh, un anno ciascuno. Quello che probabilmente faremo è, dunque, il laboratorio di questa settimana sarebbe ancora ovviamente sui modelli di processo, laboratorio 4, e noi lo rimandiamo ovviamente a lunedì pross eh, scusate, mer eh, mercoledì prossimo, che sarà l'8 novembre. Il laboratorio 5 è un laboratorio di riepilogo in cui veniva chiesto a fronte di un problema di fare sia il modello delle classi che il modello di processo. Allora io quello che ho pensato di fare, adesso poi vi, vi, vi manderò poi il messaggio con i dettagli, è di eh, proporre, di svolgere questo laboratorio per conto vostro eh, e discuterlo poi in aula. Quindi avere poi, dedicare poi un'ora e mezza che potrebbe essere giovedì 9, adesso cerco di vedere se si incastrano bene le cose, ma vi dico poi più con precisione, in cui in aula possiamo discutere gli eventuali dubbi che avete avuto nel cercare di risolverli, risolvere questo esercizio per conto vostro, in modo da cercare, in qualche modo, dedichiamo una o due lezioni se necessario a vedere insieme le soluzioni, ma non, è tanto, non vorrei tanto presentarvi la soluzione, no? quanto piuttosto permettervi di fare domande o discussioni che in laboratorio si potrebbero avere e invece purtroppo ci manca il laboratorio e non possiamo fare. Quindi questo richiede che voi vi guardiate prima no, l'esercizio, proviate magari ad abbozzarlo e poi lo si discute insieme in aula come, come un'esercizio più aperta, più interattiva e non semplicemente stare a guardare uno che presenta una soluzione già fatta. Adesso i dettagli di questo li sto ancora cercando di incastrare però è un po', sarebbe l'idea per riuscire ad, ad assorbire nell'arco di due settimane questo laboratorio che viene a mancare. Okay. Oggi invece, anche in parte approfittando questo punto che, che eh, i laboratori vanno più lenti, iniziamo un percorso che ci porterà al prossimo argomento del corso. Mm? Il prossimo argomento, diciamo così, di progettuale sarà legato ai casi d'uso. Eh? Eh, prima di tuffarci nei casi d'uso, prendiamo un attimo fiato e vediamo tutto questo lavoro che stiamo facendo dove va a finire, cioè il contesto in cui stiamo lavorando. Allora questo disegno qua l'abbiamo già mostrato se non sbaglio nella prima lezione no? che cerca di riassumere un possibile modello di sviluppo di un sistema informativo che in qualche modo parte dai bisogni del cliente ed arriva alla consegna di un sistema finito accettato dal cliente stesso. Questo, se vogliamo, è il punto di partenza e il punto di arrivo. In mezzo ci sono una serie di passi, di, sul ramo sinistro, di analisi, progettazione e sviluppo. Lo sviluppo ce l'abbiamo qua sotto. E sulla destra c'è una fase di controlli, verifiche, test. Non a caso, questo si chiama diagramma V, la sua forma, eh, in questo diagramma si vede che l'importanza, o oh, diciamo, ci aiuta a evidenziare che l'importanza delle fasi di, sviluppo, di, di test, di verifica, è pari e uguale a quella delle fasi di sviluppo, forse anche maggiore. Cioè, in qualche modo, in tutte le fasi no, di, del ciclo di vita di un prodotto software, è sempre necessario porre molta attenzione a come il prodotto verrà verificato, come verrà testato, che garanzie riusciamo a fornire che ciò che facciamo funzioni bene e funzioni nel modo corretto. Questo non capita per caso. Ah, perché lui è un genio, l'ha fatto giusto. No, non possiamo contarci. Può capitare una volta su 100.000 che ti va bene di culo, no? eh, come termine tecnico. Um, ma ne, nel, negli altri casi è sempre necessario capire alla, fase, alla fine della fase di analisi dei requisiti, questi requisiti li abbiamo compresi tutti? Tutti coloro che devono lavorarci hanno capito? Perché se, se tutti hanno capito, alla fine, quando il, ci sarà un dopo che avremo fatto tutto questo percorso, quando ci sarà un sistema che possiamo provare, prima di consegnarlo al cliente, lo proveremo e proveremo se funziona correttamente rispetto a quei, a quei requisiti. Non è che, eh, capisci, qua, da qua a qua sopra passano magari sei mesi, un anno di lavoro. E chi è che si ricorda a memoria esattamente cosa avevamo detto? No, dobbiamo fare riferimento a qualcosa di certo e ben definito. E questo nei vari fasi. Chiaramente più andiamo verso il basso, più le attività sono di tipo tecnico implementativo, allora vediamo se quella pagina web va, eh, funziona bene, se la query va in crash eccetera eccetera. No? A livello più alto invece si parla più delle funzionalità gener generiche. Quindi tutta la parte di sinistra si basa su, su un po' quello che stiamo facendo, sulla capacità di poter descrivere bene ciò che deve fare il sistema in particolare noi ci concentriamo sulla fase dei requisiti, su, su, sulla descrizione di ciò che il sistema dovrà fare e quindi sviluppiamo dei formalismi e dei metodi su cui stiamo lavorando proprio per fare questa attività qua. Le fasi successive richiedono strumenti diversi, strumenti di lavoro diversi che noi eh, qua non impariamo, no? ma comunque l'impostazione mentale è sempre la stessa, cioè prima devo essere sicuro di che cosa faccio, prima di farlo, anche per poter essere sicuro di accettarlo quando mi torna indietro. Eh, ovviamente il punto d'arrivo è questo qua in alto, cioè il cliente che accetta il prodotto che ho fatto, perché poi allegato a questo c'è il pagamento della fattura, tanto per capirci. Ed è anche il punto più difficile, per cui tutto il castello che sta sotto deve mirare a quello. Perché spesso i bisogni del cliente, vedete che è l'unica cosa che qua abbiamo disegnato come nuvoletta e non come un quadrato ben definito. Perché non sono sotto il nostro controllo, non è, anzi, molto spesso succede che il cliente abbia dei requisiti che non sono neppure ben, molto ben chiari a lui, al cliente stesso. Vuole delle cose ma non capisce bene cosa vuole, solo quando le vede fatte si accorge che non era quello che voleva. È un rischio tutt'altro che teorico, non succede tutti i giorni. E proprio rispetto a questo dobbiamo cautelarci, no? dobbiamo avere un metodo di progetto in cui il cliente pensa di sapere cosa vuole, noi definiamo quali potrebbero essere i requisiti le caratteristiche di una possibile soluzione a ciò che lui vuole e coinvolgiamo il cliente dicendo guarda che io l'ho formalizzato così questi requisiti, è questo esattamente ciò che volevi? Lo accendiamo? No? Eh, devo riuscire ad avere una documentazione di progetto che da un lato serva a, a me per sviluppare il sistema, ma dall'altro serva anche come strumento di comunicazione verso il cliente, per poter essere diciamo, ragionevolmente più sicuro che eh, il cliente sappia che cosa sto costruendo o eventualmente se si accorge che ciò che ho capito io dei suoi bisogni non era ciò che lui aveva in mente, ce ne accorgiamo subito, quando ancora non ci siamo fatti troppo male scendendo giù nelle parti più, più onerose anche dal punto di vista dell'impegno lavorativo, no? delle ore di lavoro. Ecco questo è riassunto, qui sulle slide c'è una, una figura ma se cercate su internet ce ne sono di più belle, se poi venisse anche centrata non sarebbe male. No? Adesso che cercano di riassumere in modo grafico qual è il problema. No? Qui fa vedere chiaramente la progettazione di, di un'altalena no? e i vari riquadri dicono come il cliente ha spiegato ciò che voleva. L'ha spiegato così. Come il project leader l'ha capito come l'analista l'ha eh, progettato, come l'ha scritto il programmatore, eh, come è stato descritto dal business consultant, quindi dal consulente esterno di business, questa è la documentazione, come è stato documentato il progetto, purtroppo spesso è così, eh, come è stato installato, quando poi è andato in mano chi lo doveva realmente installare, quanto abbiamo fatturato il cliente per una parte, eh, questo è il supporto, quindi come è stato supportato, e, e l'ultima è cosa il cliente realmente voleva. No? Poi su queste ce ne sono decine di varianti non, di queste immagini, però al di là del sorriso che strappano, il problema che descrivono è reale. Cioè, nel sviluppo di un progetto sono coinvolte molte figure professionali, qui ce ne sono indicate otto, anzi sette perché il cliente compare nella prima e nell'ultima però eh, ciascuno ha un, una visione, un punto di vista diverso sul progetto e il rischio che abbiano in mente sistemi diversi, stiamo parlando di sistemi diversi, con caratteristiche diverse, è un, pro è un problema concreto, reale. Mm? Allora, come facciamo noi, o meglio, come diciamo così, il campo dell'ingegneria del software, ha cercato di affrontare questo problema, non dico risolvere perché sarebbe troppo, ma perlomeno cerchiamo di affrontarlo e mitigarlo attraverso una fase di lavoro che si chiama, un metodo di lavoro, che si chiama Ingegneria dei requisiti. Cioè l'ingegneria dei requisiti è una serie di processi di attività che mirano alla costruzione dei requisiti. Cioè è un processo che ha come obiettivo quello di costruire i requisiti del sistema. In qualche modo stiamo cercando di dirci, eh, vogliamo arrivare a definire, soprattutto nella fase iniziale, come vi dicevo di questa figura, il passaggio più critico è il primo, okay? perché avviene tra noi e il committente. Poi da qua in giù sono attività più tecniche, sono più sotto il nostro diretto controllo. Nel primo passo vogliamo avere dei requisiti, partiamo dalla seconda frase di questa slide, che sono delle descrizioni... Dei servizi supportati dal sistema e dei vincoli, constraints, all'interno dei quali il sistema deve lavorare. Questi requisiti sono, non nascono come le margherite in primavera, ma sono il punto d'arrivo di un'attività di lavoro che si chiama appunto ingegneria dei requisiti. Quindi questa cosa qua è un po' tautologica, perché dice che il processo di requirement engineering serve per costruire i requisiti e i requisiti sono ciò che salta fuori dall'ingegneria dei requisiti sembra che non aggiunga molto, in realtà la parte, i concetti qua sono due, uno che cosa sono i requisiti, cioè descrivono cosa il sistema fa e i vincoli all'interno dei quali deve operare, parleremo parecchio di vincoli, e eh, la parte sopra dice che questi requisiti non saltano fuori dal nulla, ma richiedono un certo processo di lavoro ben definito. Quindi di fatto sono delle professionalità, no? quelle di chi fa l'analista, cioè l'ingegnere dei requisiti. E quali sono i principali pass passi, attività, no? fasi dell'ingegnere dei requisiti? Eh, queste prime tre, elicitation, analysis, formalization, è ciò che in qualche modo abbiamo cominciato a fare, anche se in modo un po' intuitivo. Eh, la fase di elicitation dei requisiti, cioè di estrazione dei requisiti, o di sollecitazione dei requisiti, è una fase nella quale, in teoria, l'analista interagisce con il cliente, dico in teoria perché noi non lo facciamo, cioè nella pratica si va fatto, l'analista interagisce con il cliente per tirargli fuori ciò che vuole, per cercare di fare emergere, questo è un po' il senso che diamo in italiano a questa parola, di fare emergere quelli che sono i requisiti che in qualche modo il cliente tende ad avere impliciti nella sua testa e in qualche modo dobbiamo riuscire a catturarli, comprenderli. A modo suo. Però dobbiamo, deve dirci tutto. La eh? cosa più pericolosa è un requisito importante, ma che sia taciuto perché viene dato per scontato. Ah, ma è ovvio che doveva essere così. No, ovvio, niente, è ovvio. Se non me l'hai detto, non puoi lamentarti se non l'ho fatto. Hm? Fatta questa fase di estrazione... No? Di, di, dei requisiti scusate ehm, poi ci ritiriamo in camera nostra o ci ritroviamo ehm, all'interno del gruppo di, anal di, di, di, appunto, di analisti e si fa la l'affare di analisi perché quando io vado a parlare col cliente lui mi parla nel suo linguaggio del suo mondo, dei suoi requisiti poi a un certo punto queste cose qui le devo sistematizzare e tradurre in ciò che il sistema informativo deve fare quindi devo capire io no? è che quello che facciamo quando leggiamo un testo dell'esercizio, lo leggo questo testo, lo leggo due volte, cerco di capire cosa, in mente, cosa aveva in mente quel maledetto che l'ha scritto e analizzo i vari aspetti cioè analizzare significa farsi domande e darsi delle risposte certe a vari aspetti di dettaglio analisi vuol dire arrivare al dettaglio quindi da un'informazione più ehm, d'insieme, che è quella che esce dalle citation, per quella che può uscire da, da un documento iniziale, eh, estraggo dei dettagli. Questi dettagli poi vengono formalizzati, in qualche modo li devo mettere metterne su bianco. Cioè, a valle dell'analisi ho capito i dettagli, e poi questi dettagli, come li fisso? Li fisso attraverso dei formalismi, che possono essere delle tabelle, degli schemi come l'UML, dei testi scritti. A seconda de del tipo di caratteristiche ovviamente dovrà avere un modo per formalizzarli. Vi dicevo che quando noi facciamo i nostri esercizi stiamo un pochino collassando tutte queste tre fasi, proprio perché sono esercizi relativamente semplici, limitati, le stiamo collassando abbastanza in modo intuitivo, cioè, cioè cerchiamo direttamente di passare alla formalizzazione cercando di capire cosa c'è scritto nel testo. Però se ci pensiamo sono tre fasi mentali diverse capire cosa c'è scritto, analizzarlo nei suoi dettagli e poi formalizzarlo secondo le regole del linguaggio formale o del tipo di formalizzazione che abbiamo scelto. Ciò che servirebbe dopo ancora è una fase di verifica e convalida del risultato quando il sistema sarà stato costruito. Io la verifica la posso fare solamente a valle, no? dopo, che, ehm, dopo che il sistema è stato costruito lo confronto con i requisiti che avevo specificato all'inizio. Ovviamente, visto che noi non includiamo in questo corso la fase di progettazione, questa fase di verifica non, neppure la possiamo fare. Però eh, ci è facile capire almeno la parte di convalida, validation. Queste due parole in inglese hanno due significati diversi, anche se a volte si, si traducono in italiano entrambe con verifica, qualcuno usa anche validazione, ma non è una parola italiana, no? in italiano si dice convalida. Quando si parla di verifica, di solito si tende a controllare che il sistema corrisponda ai requisiti che sono stati dichiarati. Ho verificato che non so, le emissioni del motore sono al di sotto della soglia stabilita. Quindi è un test rispetto dei criteri definiti prima, criteri che nel nostro caso sono la specifica formalizzata. Se nel mio diagramma delle classi ci sono certe informazioni, vado a vedere che il sistema effettivamente le supporti, le memorizzi e possa rappresentare tutte quelle informazioni. La convalida invece è qualcosa di più ad alto livello che non richiede, potrebbe anche non richiedere l'esistenza di un sistema. Quando convalidare un sistema significa verificare, scusate non devo usare questa parola, significa controllare che le funzionalità svolte dal sistema servono effettivamente a risolvere il problema per cui è stato pensato. Ma perché io posso avere un sistema bellissimo, preciso, con le, implementato in modo ideale rispetto alle sue specifiche, ma il sistema non fa ciò che serve. Perché c'è uno scollamento tra ciò che il sistema fa, completamente verificato e testato al 100%, e la sua utilità effettiva cioè quando sbaglio il primo passo. Quando faccio le specifiche perfette, ma non le ho convalidate bene rispetto ai bisogni effettivi. Allora, questa fase di convalida capite che se si deve confrontare con dei, che ho chiamato bisogni effettivi, sì, sono effettivi nel mondo reale, ma non sono questi purtroppo formalizzati. Quindi questa è la fase complicata perché eh, le incomprensioni, le ambiguità de, del linguaggio naturale, dell'interazione tra le persone si vanno eh, a concentrare quasi tutte in questa fase iniziale. Dall'in avanti abbiamo un documento dei requisiti che va avanti. Um, noi qua parliamo di requisiti, no? quindi stiamo ancora concentrandoci solamente su ciò che il sistema deve fare eh, e non ci vogliamo in questa fase ancora occupare, poi in tutto il corso, ma in generale su questa fase qua dell'ingegneria dei requisiti, non ci vogliamo occupare di come il sistema deve essere organizzato per soddisfare questi requisiti. E questo è un altro rischio, quello di saltare troppo in fretta le conclusioni, quello di decidere già subito, vai col cliente decidiamo insieme come è fatta l'home page del, del sistema. Ma quello Facciamolo fare chi è capace di farlo, chi è il suo mestiere. Chiediamoci soprattutto quali sono le funzioni che il sistema deve offrire ai clienti, non dove mettere l'icona, no? o di che colore fare lo sfondo. Eh, esempi banali, ma per farci capire che c'è il rischio molto forte di passare subito a descrivere come è fatto il sistema, anziché descrivere cosa il sistema deve fare. I requisiti descrivono solamente ciò che il sistema deve fare e lasciano a qualcun altro il lavoro di decidere come deve essere fatto. Qualcun altro che fa quello per mestiere, fa il progettista e il sviluppatore dei sistemi. Mm? Eh, è difficile, perché se tu parli col cliente, lui ha in mente una certa cosa, ha in mente una cosa concreta, cerchi cioè di descriverti il risultato finale di ciò che vuole e per lui è più difficile descrivetelo in termini di ciò che fa per i suoi utenti, cioè non è un linguaggio, non è un modo di pensare, lui è abituato a usare sistemi e dice ma mi piacerebbe avere un sistema che faccia certe cose, ma ti descrive come il sistema come se l'ha immaginato, forse, se sei fortunato, eh. se, se sei sfortunato ti parla di frasi sconclusionate da cui non capisci nulla. E, mm, Sto litigando da due mesi, credo, all'interno di un progetto con una persona che vuole un certo tipo di, di, di sito informativo essenzialmente. No? Eh, ad esempio stiamo litigando su, per definire quali devono essere le categorie concettuali principali dei documenti che devono essere inseriti in questo sito e tutte le volte che io gli chiedo, allora proviamo a ragionare su quali sono i temi principali, come li dividiamo la risposta dall'altra parte viene capita con eh, come disegniamo l'home page no? in quali blocchi, in quali aree dividiamo l'home page che non me ne frega niente, no? nel senso che poi è un lavoro che magari facciamo fare a un grafico no? qualcuno che eh, mentre invece il problema è come organizzare l'informazione, non se fare i quadrati più grandi o più piccoli, se metterli in orizzontale o metterli in verticale mm. eh, sembra una banalità ma poi molto spesso no? questa questa distinzione, cioè parlami di che cosa vuoi fare, non di come sarà fatto, è molto difficile da far, diciamo così, permeare al di fuori del nostro ambiente, in qualche modo. E quindi, se noi vogliamo lavorare a livello di requisiti, che cosa sono questi requisiti? Beh, beh è una parola molto ampia. Requisiti possono essere delle dichiarazioni, delle affermazioni anche molto astratte, molto ampie, non ho detto vaghe o ambigue. Ampie, astratte, eh, oppure possono essere cose molto specifiche. Cioè io potrei dire il sistema deve supportare sia gli utenti, diciamo, alle prime armi, gli utenti poco esperti, sia degli, con delle funzionalità in più degli utenti maggiormente esperti. Ho detto una cosa generale, ho detto una cosa precisa, vuol dire che ho già due categorie di utenti e a queste due categorie di utenti si abbineranno eh, funzionalità diverse. Non ho ancora detto se avranno la stessa interfaccia oppure avranno due interfacce diverse, quella normale e quella per esperti, non l'ho detto. Magari lo dirò da un'altra parte, lo dirò dopo. Ho solo detto che ci sono due utenti diversi che avranno accesso a set di funzionalità diverse. Però non è che ho dato molti dettagli, non, sono, non, sono, non mi serviva ancora entrare nel dettaglio in questa fase qua. Però ho dato un'informazione in più sul sistema. Oppure potrebbe essere un, un requisito dettagliato che dice che il tempo di risposta quando l'utente fa una ricerca deve essere inferiore a 150 millisecondi. Allora lì ho oh, una pagina ben precisa, una query ben precisa, un, una misura ben precisa da prendere. Anche questo è un requisito. Sono tutte domande, in qualche modo richieste, che io faccio su un sistema che ci dovrà, che sto progettando, che dovrà soddisfarle tutte. E un requisito è sempre qualcosa di bifronte, no? cioè è sempre un confine, si pone sempre alla terra di confine tra due tipi diversi di utenti che lo vedono da due lati opposti. Cioè, da un lato il requisito è ciò che io concordo col mio cliente. Cioè, immaginiamocelo, per fare un esempio, se vogliamo così sulla burocrazia italiana, un requisito lo, ins lo inserisco in un bando di gara. Nel bando di gara scrivo che il sistema dovrà fare certe cose. Allora, nel bando di gara io devo scrivere che cosa voglio, fa, che cosa voglio poi sarà chi, ehm, chi si presenta ti presenta una proposta a questo bando di gara che mi dirà come lo vuole realizzare e mi spiegherà che è in grado di farlo, quanto costa, con che tempi, in che modalità. Io però nel bando devo essere abbastanza aperto per permettere a chi parteciperà al bando di poter proporre le proprie soluzioni. Cioè, se no cosa faccio? Nel bando scrivo direttamente il codice fatemi questo, eh, non so se sei già fatto tu. No, io ti devo dare, descrivere qualche cosa che sia come si dice qua, aperto all'interpretazione da parte di chi lo dovrà poi realizzare. Quindi è giusto che ci siano, di nuovo, non ambiguità, ma genericità. Per implementare un certo requisito ci saranno tanti modi diversi. Ma nello stesso tempo, se Un capitolato di gara deve essere preciso, perché io alla fine devo poter dire se quel requisito è stato implementato sì o è stato implementato no, o bene o male. Quindi mentre ciò che scrivo deve, deve permetter, permettere a un progettista no, di interpretarlo in base al suo modo di interpretare il sistema, alle sue tecnologie che vuole proporre, alle sue idee di come implementarlo, nello stesso tempo, una volta che è implementato, devo poter verificare se sia soddisfatto oppure no. Quindi deve essere da un lato aperto, ma dall'altro preciso, dall'altro chiuso, più chiuso. No? Quindi vanno queste cose descritte in questo modo. Cioè, quando noi facciamo, tanto per fare esempi, visto che abbiamo già cominciato no, a sporcarci le mani, un modello concettuale, non ti stiamo dicendo come fare la base dati, la tua base dati. Se hai un modello concettuale con 20 classi, la tua base dati, minimo minimo, avrà 80 o 90 tabelle, perché poi devi aggiungere i dettagli, lo storico, l'utente, i permessi, eccetera, eccetera. Non te lo sto facendo io questo progetto, però ti sto dicendo quali sono le informazioni essenziali che io voglio che tu gestisca. Poi registrare con delle tabelle che sono fatte come le mie classi? Magari no, magari sono più Sicuramente saranno più complicate. Però a valle io posso poi verificare che le informazioni che ha nel, nel tuo database, per capirci, si, effettivamente siano in grado di rappresentare le informazioni così come io le avevo dichiarate nel modello delle classi. La stessa cosa sul modello del processo. Il modello del processo non è che sto a dire esattamente ogni click che l'utente deve fare, ogni azione, ogni pagina, ogni numeretto dove deve definire. Do un processo principale, do delle alternative, do delle regole. Poi come tu te le implementi queste regole dipenderà, ma io ho qualche cosa che mi permette poi di verificare che ciò che hai implementato col sistema corrisponda con l'idea di processo che avevo in mente e che ho formalizzato attraverso quello. No? Quindi ehm, per questo a volte no, si, diciamo, no, ma non entrare troppo nel dettaglio, qua, fermati a un certo punto perché da qua in poi stai facendo la progettazione di dettaglio, non stai più impostando no, il, il processo. Um, se poi andiamo a vedere il tipo di informazioni che vengono veicolate no? da un requisito solitamente li dividiamo in requisiti utente e requisiti di sistema eh, sono termini un po' sfortunati perché in realtà entrambi sono requisiti sul sistema no? sono requisiti su ciò che il sistema deve fare però vabbè, questo è il nome che hanno diciamo, acquisito nei, nei, nei decenni. I gli user, gli user requirements, no? i requisiti utente, sono quel sottoinsieme dei requisiti che sono di interesse e se vogliamo anche di comprensibilità, comprensibili per l'utente finale. Cioè sono quei requisiti che effettivamente descrivono come si comporta il sistema, descrivono le funzioni che offre, descrivono l'interazione con l'utente, descrivono i tempi di risposta, descrivono quella che è la parte visibile e percettibile del sistema da parte dell'utente. L'utente non ha bisogno di conoscere altro, quella è la descrizione del sistema che lui userà, o meglio, della parte di del sistema che lui vedrà attraverso la sua interfaccia. Poi c'è tutta una serie di altri requisiti, molto più dettagliati, ne butto giù un esempio, un linguaggio di programmazione. Questo sistema qua lo facciamo come? Lo facciamo in Java, in C Sharp, in PHP, in Python, usando quali librerie, usando quali database? Cioè, All'utente di questo non interessa. Quello che potrebbe interessare l'utente magari sono i costi relativi alle varie licenze, software, ai vari hardware che deve acquistare, eccetera, ma vabbè, quello è un altro aspetto. Quindi non fa sicuramente parte di un requisito utente la scelta del tipo di database no? eh, da utilizzare all'interno del server, ma allo stesso tempo è un requisito, è una scelta di progetto che si può fare all'inizio in modo che poi tutti coloro che dovranno lavorare su questo progetto sappiano che l'ambiente di programmazione e di sviluppo è di un certo tipo. Quindi, su questa, questa tipologia di requisiti ricade nella seconda categoria, che sono i requisiti di sistema o i requisiti per gli sviluppatori, che dicono quali sono, diciamo, danno dei, dei, delle specifiche maggiori, più dettagliate, rispetto quindi dalle informazioni maggiori sul sistema, che non sono di diretto interesse sull'utente, ma sono sicuramente necessarie per chi poi dovrà progettare e sviluppare il sistema stesso. Mentre sui primi, sugli user requirements, dobbiamo fare attenzione alla fase di validation, no? perché sei sicuri che quei requisiti catturino effettivamente ciò che l'utente aveva in mente, e questo vuole anche dire che devono essere scritti in un modo che l'utente possa comprendere, che siano comprensibili all'utente finale, che non necessariamente deve essere un tecnico. I requisiti di sistema invece sono informazioni più tecniche, ad uso quasi interno. Poi magari in un bando di gara li metto lo stesso perché so che poi il sistema dovrà girare sui miei server che hanno certe caratteristiche o la mia azienda ha fatto certe scelte. Quindi vuol dire che non, non interessino, sono completamente liberi, ogni sviluppatore può fare ciò che vuole. So, sono requisiti che possono essere specificati, ma non impattano, diciamo così, la comprensione delle funzionalità del sistema da parte dell'utente, bensì impattano la comprensione delle modalità di, di realizzazione da parte degli sviluppatori. Mm? Sono questi due livelli. Noi nel tipo di lavoro che facciamo ci concentriamo ci stiamo concentrando maggiormente sui requisiti utente. No? I secondi sono già più vicini alla fase di progettazione vera e propria. Eh, ad esempio, lo stesso requisito può essere scritto in modi diversi a seconda che sia rivolto all'utente o sia rivolto ai sviluppatori. Se io sto ehm, dicendo che il software che sto creando deve fornire un modo di, per rappresentare ed accedere a dei file esterni i quali possono essere modificati da altri strumenti. Cosa sto immaginando? Sto immaginando un sistema in cui raccolgo dei documenti di varia natura, immagini, so, eh, fogli excel, documenti, pdf eccetera. E il sistema che li, che li raccoglie, no? questo software che sto progettando, deve permettermi di modificare i vari tipi di documenti attraverso gli, gli strumenti più opportuni. Quindi se ho un foglio di lavoro aprirà, un, cioè un foglio excel aprirà excel, se ho un pdf aprirà il visualizzatore di pdf e così via. Questo per l'utente basta. Vuol dire che lui dentro nel sistema avrà una certa serie di tipi di file diversi e Dico io cliccando, aprendo in qualche modo, o ciascun file, si aprirà lo strumento più opportuno per poterlo editare, per poterlo modificare. Boh, non hai bisogno di capire altro, no? Sai che quel sistema ha quelle funzionalità lì. Poi magari anziché in due dighe, si poteva scrivere in 4 o 5 per, per spiegarlo un po' meglio, ma qua nella slide non ci stava. Se invece lo stesso requisito lo devo spiegare agli sviluppatori, e qui saltano fuori una serie di dettagli in più. Cioè questo sistema, per poter implementare queste funzionalità, beh, innanzitutto devo avere un modo per poter definire quali sono i tipi di file che voglio supportare. Cioè è un sistema che nasce oggi con cablati quattro tipi di file, Word, Excel, PDF e JPEG, oppure un sistema che può crescere un domani e qualcuno potrà aggiungere dei vari tipi di file la seconda, spero, no? che non pensiamo a cose cablate oggi su una, eh, che magari dureranno anni con delle scelte arbitrarie che sono state fatte in un certo momento nel passato. E allora vuol dire che il fatto stesso che il sistema concepisce vari tipi di file, deve esserci un modo all'interno del sistema per poter definire quali sono questi tipi. E magari poter, oh, poter definire, associare 1.2 a ciascuno di questi tipi che ho definito qual è il tool che lo deve aprire. Perché è un bel da dire definire un nuovo tipo di, di, di file, non so, un file autocad, senza dirgli che questo va aperto col programma di autocad. E quindi devo definire nuovi tipi, ma devo anche definire nuovi tool che sono in grado di gestire i tipi che ho precedenti oppure quelli, quelli appena definiti. Poi devo poter scegliere un'icona per questi. E, e questa icona eventualmente la vogliamo personalizzabile dall'utente. No? E poi vogliamo a questo punto l'1.5, che è la vera diciamo, traduzione a livello più tecnico di quello che era il requisito generale, cioè quando l'utente seleziona un'icona, che rappresenta un file di un certo tipo, allora il sistema deve aprire il tool associato a quell'icona, al tipo di file relativo all'icona. No? Questo è scritto con più parole perché deve eh, mettere dentro tutti i dettagli sul tipo di file, sull'icona eccetera eccetera. Però diciamo che siamo, par possiamo, siamo partiti da qua e poi ci siamo chiesti, sì ma queste icone chi li definisce? Sì ma questi tipi di file chi li definisce? Sì ma chi è che collega i file, i tool e l'icone? E allora... Ci siamo accorti che nascevano analisi, abbiamo fatto. Ci siamo accorti che dentro una frase che raccontava una, una funzionalità, ci siamo accorti che servivano altre funzionalità secondarie, se vogliamo, minori, per rendere la prima fattibile, altrimenti sarebbe stato inutile. Allora, in un documento per gli sviluppatori serve un livello di dettaglio di questo genere, perché poi devi dire a Tizio fai i punti 1, 2, 3 e a Caio fai i 4, 5. Ma se non li hai elencati prima, rischi di fare un pezzo senza fare l'altro, di non avere controllo. Poi tutti questi dettagli non servono invece all'utente finale, che magari avrebbe anche difficoltà a capire ma cos'è sta cosa qua, dei tipi di file delle icone? Quindi sono questi due linguaggi diversi e potete immaginare utenti diversi no? che, sono, che siano destinatari eh, di questi requisiti. E infatti c'è un, diciamo, un continuum di livelli di dettaglio, sulla sinistra ho provato a fare tre eh, istantanee del livello di dettaglio dei documenti, cioè i requisiti utente, i requisiti di sistema, oppure la specifica dettagliata del software da realizzare. Perché poi a un certo punto, che qui non abbiamo ancora visto, ci sarà qualcuno che deve dire come si chiama la funzione Java che fa sta roba qua come si chiama la pagina web che fa questo, quali sono i parametri, dove sono memorizzati, quindi servono poi a un certo punto passare dalle parole alle informazioni di programmazione, che sono le specifiche del software. Ecco, questo è un, cioè, un continuum, man mano che scendo aggiungo dettagli e questi dettagli mi portano sempre più vicino al codice e sempre più lontano da quello che era l'utente. Si spera che nel fare questi... Passaggi, io stia solo aggiungendo, specificando meglio informazione e mai perdendo di vista quello che era lo scopo principale. E sulla destra sono indicati alcuni esempi delle persone che potrebbero essere interessate a leggere e a comprendere questo tipo di requisiti. No? Ad esempio, i requisiti utenti devono essere comprensibili dagli utenti finali. Dai, dai manager del cliente, ma anche dagli ingegneri del cliente, dai tecnici, ma anche dai nostri architetti di sistema, da chi deve poi progettare il sistema. Man mano che scendo, perdo sempre di più, diciamo così, scendendo le figure legate al cliente, salvo magari mantenere ancora il contatto con i tecnici del nostro committente che possono aiutarci a capire se le scelte che stiamo facendo implementative vanno bene a loro. E ci perdiamo sempre di più le figure che qui sono indicate come managers, che in qualche modo sono i committenti, no? le, le due entità che, che si accordano sul tipo di sistema da fare. Perché una volta che hanno capito qual è, hanno compreso e hanno deciso qual è il sistema da costruire, poi il come venga costruito interessa di meno, non interessa a quella figura professionale, magari possono interessare i tempi e i costi, eh? ma che non sono compresi all'interno di una specifica tecnica. Quindi man mano che si scende si passa a un linguaggio, anche il linguaggio con cui devono essere scritti questi documenti ovviamente dovrà essere consono al tipo di audience, no? di, di lettori, che questi tipi di documenti possono avere. Quindi il linguaggio man mano che si scende diventa più esteso, ci sono più cose da dire, ma anche più tecnico, molto più tecnico eh, andando avanti. Mentre invece finché rimaniamo sul requisito utente non si può scendere troppo nel tecnico perché altrimenti ci perdiamo il cliente, perdiamo la possibilità di chiedere al cliente di fare un'operazione che sarebbe sempre bello fare, che è quella della firma delle specifiche, il sign off cosiddetto. Infatti nei processi, diciamo così, che, che funzionano bene, purtroppo il regolamento degli appalti nostro non lo permette tanto facilmente, è sempre bene riuscire a separare lo sviluppo di un sistema in due fasi ben distinte, una l'analisi e poi l'implementazione. E l'analisi termina proprio con un documento, con una documentazione di questo livello, user e in parte system, la quale viene presentata al, al committente che deve accettarla, firmarla, dicendo ok, ho capito l'analisi che mi hai fatto e l'accetto. Da quel momento in avanti, e anzi in realtà solo in quel momento si può avere una stima corretta dei tempi e dei costi. Cioè io non posso dirti quanto tempo ci metterò, quanto costerà, finché non ho capito esattamente cosa devo fare. E non l'ho capito fino a quando non mi sono messo lì a fare un po' di analisi, mi sono immaginato un sistema, te l'ho presentato e tu mi abbia detto sì, è questo che voglio. Perché se mi baso sulla descrizione che mi fai, che ti, mi fai così, e, e poi mi chiedi un preventivo, io devo mettere i numeri a caso perché non sono sicuro di aver capito esattamente ciò che vuoi e se io l'ho capito non sono sicuro che tu abbia in mente la stessa cosa o che abbia capito ciò che ti farò io quindi se possibile e soprattutto sulle commesse grandi e soprattutto nel privato dove non ci siamo, abbiamo dei, dei, dei vincoli su, su come avvengono queste cose sono proprio due fasi separate io mi scelgo un fornitore lavoro con questo sulle specifiche sui requisiti e questo è un lavoro, magari porta via uno, due, tre mesi e si arriva ai requisiti. Una volta definiti questi, a questo punto si può decidere se proseguire con l'implementazione e quindi fare poi una pianificazione delle risorse. Okay? Far tutto all'inizio senza ancora avere requisiti ben definiti è un rischio, è un rischio molto più forte. L'alternativa, quando non si può, è che a questo punto sta al cliente, al committente, farsi carico lui di creare questi requisiti e li mette nel bando di gara. Però è il suo mestiere, punto di domanda, siamo sicuri che lo faccia bene? Poi un'altra distinzione, quindi in qualche modo stiamo cercando di, di spacchettare la tassonomia dei requisiti, no? Eh, generali di dettaglio, utente sistema, e eh, adesso che c'è quest'altra grossa distinzione tra requisiti funzionali e requisiti non funzionali, questa è la distinzione forse più importante. Eh, I requisiti funzionali sono, forse lo dice il nome, quelle, quegli, quelle affermazioni, no? quelle specifiche che ci dicono i servizi che il sistema deve fornire. Cioè, cosa, di nuovo, cosa il sistema deve fare? Che risultati deve dare in certe situazioni, in tutte le situazioni? Sono, se vogliamo, la parte di cui ci siamo occupati finora, la più facile da capire. Cosa fa il sistema? Quali funzioni offre l'utente? Poi ci sono i requisiti non funzionali, purtroppo hanno un nome negativo, dice non sono quelli là, non sono quelli funzionali, sono qualcos'altro. Alcuni li chiamano anche requisiti di qualità, anche se è un nome è anche qua sfortunato, perché il requisito di qualità in italiano sembra quasi volersi tradurre come requisito qualitativo. E in italiano la parola qualitativo significa impreciso, approssimativo ma sì più o meno no? invece no anzi i requisiti di qualità o i requisiti non funzionali tendono quasi ad essere più precisi di quelli funzionali perché sono e qui andiamo a prendere ehm, il significato della parola qualità sono delle qualifiche che il sistema deve avere delle misure che possono essere prese sul sistema e che devono essere verificate. Qui dice che i requisiti non funzionali rappresentano dei vincoli sui servizi o sulle funzioni offerte dal sistema. Allora, un attimo, i servizi e funzioni offerte dal sistema abbiamo appena detto che sono descritte dai requisiti funzionali. Ok. Quindi i requisiti non funzionali mettono dei vincoli aggiuntivi su come dovranno essere realizzati realizzate le funzioni descritte dai requisiti funzionali. E questi vincoli cosa possono essere? Vincoli di tempo, di risorse, di linguaggio, di processo di sviluppo. C'è un esempio semplice. Il sistema dice eh, gli utenti si devono poter registrare al sistema. La cosa più banale è che qualunque sistema deve permettere ai propri utenti di registrarsi e fornire i propri dati. Vabbè. I requisiti qualitativi possono dire, un requisito di qualità può essere che ehm, la funzione di registrazione di un nuovo utente deve essere accessibile sia da web che da mobile, che da smartphone. Allora, dire che quella funzione è accessibile sia da, da browser web che da smartphone non cambia la funzione, la funzione è sempre l'utente si registra. Cambierà però di sicuro il modo in cui la implemento. Perché devo tener conto che parte degli utenti saranno su smartphone, parte degli utenti saranno su web, e quindi dovrò decidere ma cosa faccio? Un'interfaccia unica che si adatti, oppure due diverse che a seconda del tipo di collegamento presento l'una oppure l'altra? Beh, queste sono poi scelte di progetto, non ci interessano. Però io ho messo un vincolo su come realizzare quella funzione. Se tu me la realizzi in modo che sia visibile solamente da web, non va bene. Il requisito funzionale l'hai rispettato? Sì, perché ci si può registrare al sistema. Non, requisito, non hai ehm, rispettato un vincolo aggiuntivo che in questo caso descriveva i, i dispositivi di input che l'utente poteva usare. Oppure un altro requisito di qualità è la lingua. Il sistema è in una lingua, due, cinque, sette, quali? In italiano, italiano-inglese, italiano-inglese, russo e arabo. Questo, Il fatto di essere in più lingue non cambia i requisiti funzionali. Può cambiare, forse aggiungere un requisito funzionale in più, che dice l'utente può selezionare la lingua preferita. Boh, In una lista di 400 requisiti funzionali ne aggiungo uno. Ma mettere la frase il sistema deve essere, in italiano, deve essere disponibile in italiano e inglese. È una descrizione, la qualità no? che descrive il sistema. Il sistema com'è? È così, è giallo, no, è in più lingue. Però vuol dire che se io dichiaro che il sistema deve essere fatto in italiano e in inglese, ogni singolo requisito funzionale deve essere implementato nei due modi, in italiano e in inglese. Ogni funzione del sistema. L'utente si registra, l'utente fa login, l'utente perde la password, l'utente invia un messaggio, l'utente si cancella, l'utente crea un gruppo. Tutto deve essere in due lingue. Quando dico, di nuovo altro possibile requisito di qualità, il tempo di risposta del sistema deve essere inferiore a 200 millisecondi, è un vincolo che metto automaticamente su tutto il sistema, cioè su, su ciascuno dei requisiti funzionali che il sistema ha. Deve implementare, cioè qualunque cosa io implementi deve rispondere in 200 millisecondi, hai quel budget di tempo, tutto. Quindi un requisito funzionale in qualche modo descrive un pezzo del sistema, le varie funzioni del sistema le descrivo una a una attraverso tanti requisiti funzionali che mi dicono cosa il sistema fa. Ne posso sempre aggiungere uno, vabbè il sistema farà una cosa in più, bisognerà scrivere un po' di codice in più ne posso sempre togliere uno, vabbè adesso non è più possibile recuperare la password perché quella funzionalità lì non funziona, non l'abbiamo implementata o altro, ma tutto il resto del sistema funziona, quindi i requisiti funzionali in buona, in buona misura sono, tendono ad essere abbastanza indipendenti l'uno dall'altro, separati, ciascuno dice una delle cose che il sistema deve fare, e il fatto che faccia la cosa A non implica nulla sul fatto che possa fare o debba fare anche la cosa B. Infatti vediamo magari su sistemi nuovi che, che crescono sempre, man mano che arrivano nuove versioni, nuove release, nuovi rilasci del, del prodotto, si aggiungono le funzioni. A ogni nuova versione ci si aspetta di trovare delle funzioni in più. Quindi Magari dei requisiti funzionali che uno aveva già in mente ma non li ha implementati nella versione 1 perché aspetta la versione 2, o la versione 3 per putarli dentro. Perché erano meno, meno importanti, meno urgenti, c'erano dei vincoli di costo, bisognava uscire prima con un prodotto, eccetera, eccetera. Quindi, i requisiti funzionali sono quelli più importanti perché danno la natura del prodotto, ma sono quelli anche più malleabili, no? In qualche modo, sono più tutti, li aggiungo, li tolgo, sono abbastanza, indip abbastanza indipendenti l'uno dall'altro. Sono anche abbastanza facili da verificare. Perché se mi dice che il sistema mi permette di cambiare la mia immagine del profilo, come faccio a sapere se è implementato, eh, è implementato sì o no e se è implementato correttamente? Provo a cambiare l'immagine del profilo, attivo quella funzione lì. La cambio, la cancello, la aggiungo, la ricarico e vedo se funziona. Faccio una serie di test per verificare se quella funzione lì è implementata correttamente. Se mi chiedono di verificare se è vero che, si, che il sito, e quindi verifico solo quella funzione lì, due pagine del sito, che fanno quello. Se però mi chiedono verifica invece il requisito da un funzionale che ti dice che il sistema deve essere in italiano o in inglese, lo devo provare su tutte le pagine del sito. Se mi chiedono verifica che il tempo di risposta sia inferiore a 200 millisecondi, devo farlo su tutte le pagine del sito, provarle tutte e cronometrarle, Soprattutto poi quelle magari più complicate dove ci sono le funzioni di ricerca, provare ricerche anche complicate, cattive, per vedere se riesco a fargli superare quel tempo oppure se il sistema effettivamente risponde nel tempo previsto. Quindi in qualche modo un requisito di qualità è descrittivo, è un vincolo. Dice guarda il sistema, fallo come vuoi tu, purché rispetti questo vincolo. E si applica automaticamente a tutti i requisiti funzionali. Il sistema deve funzionare anche su smartphone? Ok, ogni singola pagina la deve, essere, deve essere funzionale su smartphone. Immaginate cosa succede se io prendo un sistema che è già quasi pronto, sono a due settimane dalla consegna e mi dicono, ah senti c'è un requisito funzionale in più, e eh, vabbè senti due giorni magari riesco a implementarlo, se questo requisito funzionale non è complicatissimo. Se invece mi dicessero, guarda se è un requisito non funzionale in più, adesso devi farlo anche in cinese il sito, ma però abbiamo i traduttori, abbiamo tutte le risorse, eccetera, eh, però non ci metto due giorni, devo andare a rivedere ogni singola pagina, ogni singolo messaggio, ogni singolo foglio di input, ogni singola validazione, eccetera, eccetera. Se mi dicono adesso, se me lo dicono alla fine che, si, che, si, che il, il sito deve essere visibile anche via smartphone, c'è tutto da rifare. Cioè, se me lo dici all'inizio ne tengo conto, se me lo dici alla fine è un disastro. Quindi questo tipo di, di vincoli sono quelli molto più rigidi perché ti danno una gabbia all'interno del quale devi stare nello sviluppo di tutte le altre funzioni. E sono quasi sempre vincoli di tipo sì-no, cioè, se supporti quella, quella modalità, la lingua, l'interfaccia, il tempo di esecuzione, la memoria occupata, la versione, cioè, deve funzionare su dispositivi Android anche vecchi dalla versione 4 di Android in avanti. E non lo posso sapere Dopo. Perché magari so che devo usare certi ambienti di sviluppo, non devo usare certe librerie che non sono supportate su certe versioni del sistema operativo. Quindi questi requisiti, di, che appunto eh, cerchiamo di non pensarli come qualitativi, nel senso di approssimativi, ti mettono dei paletti all'interno dei quali devi stare nell'implementazione del sistema. Quindi il grosso del lavoro è nell'implementazione effettiva dei requisiti funzionali ma le scelte che vengono fatte, le modalità con cui si implementano queste funzionalità, devono tener conto no, dei vincoli imposti dai requisiti non funzionali. I requisiti non funzionali di solito non dovrebbero cambiare, perché se no sì, c'è cioè, no, spesso quasi tutto da rifare, mentre invece quelli funzionali tendono a evolvere più rapidamente in funzione della, delle nuove necessità no, del sistema. Poi esiste una sottocategoria di requisiti non funzionali, che qui abbiamo chiamato, vabbè, abbiamo, si chiamano requisiti di, di dominio, perché sono in qualche modo impliciti, sottintesi, obbligatori, a seconda del dominio applicativo in cui andiamo a lavorare. Cioè, se voi fate un sistema informativo che deve gestire i bilanci delle aziende, allora che voi lo scriviate o no nei vostri requisiti, però deve soddisfare tutta una serie di leggi normative vigenti, esistenti, oggi. Quelle ci sono, non le puoi eludere. Quindi sono requisiti che ti piacciono o no, ci sono, li devi implementare. Se tu devi lavorare in un sistema, che ne so, per un committente che è nel mondo aerospaziale, loro hanno tutta una serie di requisiti sulle modalità di lavoro, sulle modalità di testing, sulla tenuta della documentazione, eccetera, che è così. In quel dominio applicativo quelle sono le regole vigenti, anche magari molto tecniche e implementative, sui linguaggi, su soprattutto gli strumenti di documentazione che sono molto importanti in quei campi, di analisi dei guasti, dei possibili difetti a priori, eccetera. Se tu lavori in ambito medico, in cui fai un sistema informativo per la gestione dei dati clinici per dire tu, hai tu hai, ti porti dietro tutta una serie di requisiti sulla privacy, l'accessibilità dei dati, eccetera, eccetera. Se invece lavori su un sistema che è a diretto contatto con l'utente, sempre in campo medico, insomma, devi fare delle terapie, allora è ancora più complicato, perché lì non devi proprio sbagliare, perché sennò rischi di, di, non so, di fare una cura sbagliata, iniettare una quantità errata di, fa, di, di farmaco, cose di questo genere. Allora lì ci sono una, una serie di normative aggiuntive. Allora ci sono dei, se noi ci immaginiamo appunto il sito, il Twitter di turno, ehm, chi se frega, lui no, non, di fatto non, eh, è un servizio opzionale offerto ehm, di nessun valore diciamo, ehm, pratico, no? poi vabbè economico ce l'ha, ehm, quindi non ha, nessun, non ha quasi nessun vincolo di dominio di questo tipo. Ma invece in alcuni settori il, il sistema informativo eh, che non dimentichiamoci mai che deve, in base alla definizione che mi hai dato all'inizio, deve gestire i processi di un determinato business. Allora, se quel business è soggetto a certe regole, allora il sistema informativo si deve far carico di rispettare tutte queste regole. Spesso è difficile anche conoscerle, capirle tutte. Perché quali sono le regole che si applicano alla gestione dei dati personali, dei dati sensibili in Italia? e non in Italia, sono diverse, ogni Stato avrà le sue. Allora, se il mio sistema informativo tra i requisiti non funzionali c'è cioè quello di poter lavorare sull'intera Unione Europea, allora mi porto dietro come requisiti di dominio le normative sulla privacy di 20 e quanti sono Stati europei. E devo riuscire a gestirle tutte. E conoscerle come prima cosa. Quindi, questo è un fardello nascosto che ci si porta dietro nel momento in cui si decide di andare a lavorare per un certo tipo di cliente o all'interno di un certo tipo di, di, di filone eh, industriale o di mercato. Che impattano, ovviamente, perché questi in qualche modo sono un sottocaso, dicevamo, dei requisiti non funzionali: impattano sui requisiti funzionali. Quindi, questo rende, ad esempio, molto difficile traslare un sistema che è stato sviluppato per un dominio e traslare un dominio diverso. Cosa c'è di diverso tra un sistema di gestione documentale che permette di gestire i documenti di un'azienda e un sistema di che so, gestione delle cartelle cliniche? Dal punto di vista funzionale relativamente poco, cioè c'è tanti documenti da archiviare secondo dei vari nomi. Dal punto di vista dei, domini, dei requisiti di dominio sono completamente diversi, perché da un lato si tratta di gestire documenti che sono tutti di proprietà di un'azienda, quindi definisci delle regole di visibilità che sono legate all'organigramma aziendale. Nell'altro caso invece tutti i problemi di privacy, cioè sicurezza dei dati, accesso eh, privato, tracciabilità di chi ha visto quali informazioni e così via. Mm. Ma alla fine le funzioni DAS sono sempre carica la cosa, leggila, consultala, cancella, aggiornala. Mm. Ehm, quindi questo è il mondo dei requisiti. E ovviamente il nemico principale di un requisito è eh, l'ambiguità, cioè il fatto che un requisito sia non preciso, sia ambiguo e possa essere implementato in modi diversi dai vari, dalle varie persone coinvolte, ad esempio dall'utente e dallo sviluppatore. No? È l'altalena questa, no? è il disegno dell'altalena. Noi stiamo cercando di fare di tutto per evitare quella situazione, per evitare eh, che diverse persone, tra quelle che sono coinvolte nella gestione dei requisiti, possano interpretare un determinato punto in modo diverso. E questo lo cerchiamo di farlo dandoci un metodo, dandoci delle formalizzazioni, dandoci dei linguaggi che siano il più possibile precisi e dandoci una struttura attraverso la quale, una struttura collaudata, no? attraverso la quale descrivere questi, questi requisiti. Allora, questo è l'elenco delle qualità che vorremmo che dei buoni requisiti avessero. No? È, è chiedere molto, però da un lato, se vogliamo, sono l'ideale di come vorremmo i requisiti, ma allo stesso tempo anche se sappiamo che alla perfezione del 100% non ci arriveremo mai, queste categorie sono un po anche una, ci servono anche come guida quando noi andiamo a sviluppare i nostri requisiti. Allora, nello scegliere tra fare la cosa in un modo o rappresentarla in un modo o rappresentarla in un modo diverso, mi faccio guidare da queste qualità, cerco cioè di farlo maggiormente corretto, maggiormente coerente, maggiormente verificabile e così via. Quindi, Sappiamo che non ci arriveremo mai al 100% di questa qualità, anche perché non è possibile, ma almeno abbiamo dei criteri che ci permettono un po' di ah, scegliere, un po' come quando avevamo visto i diagrammi delle classi, abbiamo detto che un, un diagramma non ridondante, quindi minimale, è sempre da preferire, un diagramma che abbia le stesse informazioni, ma abbia più classi e più relazioni per descriverlo. Puntavamo a quello come criterio di progettazione. E eh, prendiamole uno per uno queste voci. Beh, questo è il principale, cioè un requisito deve essere corretto, deve essere giusto. Cioè io ti richiedo una cosa, se ti richiedo una cosa è perché il sistema deve fare quella cosa. Fa, All'interno di un requisito non devo richiederti, ad esempio, una funzionalità che al sistema non serve, o che è diversa da quella che al sistema serve. Eh? Questa è la parte chiaramente più importante, altrimenti non servono a nulla questi requisiti, se non descrivono esattamente ciò che il sistema deve fare. E soprattutto è questa la parte di verifica che va fatta no? col cliente. Ogni requisito dovrebbe avere una sola interpretazione possibile, cioè non è possibile poterlo implementare, interpretare in due modi diversi da parte di persone diverse. Um, Significa da un lato che chi ha scritto il requisito deve avere le idee molto chiare su ciò che vuole, perché se tu già hai le idee confuse di sicuro scriverai qualcosa, descriverai qualcosa di confuso. Quindi la fase di analisi deve essere completata, devo aver capito bene il dettaglio di che cosa voglio, prima metà, e la seconda metà è che devo poi, una volta che l'ho capito bene, ho le idee chiare, non ho io innanzitutto le idee confuse, devo poter poi scrivere o descrivere in un modo chiaro. Allora, eh, per quello che ad esempio alcune, alcuni artifici linguistici noi li vietiamo, ad esempio no, no, non bisogna in un documento di requisiti usare dei sinonimi, nel nostro piccolo esercizio che abbiamo fatto ogni volta andavamo a vedere, ma nel modello concettuale, quello lì come si chiamava? Si chiamava partecipante, allora usiamo sempre partecipante, non usiamo un po' partecipante, un po' utente, un po' giocatore, un po' concorrente, perché altrimenti c'è sempre il dubbio, l'avete visto nei testi degli esercizi, ma queste due parole vogliono dire la stessa cosa, si riferiscono allo stesso concetto o no? Perché il linguaggio naturale è fatto così, è fatto per perifrasi, è fatto per sinonimi, per poter alleggerire la lettura. Invece qui stiamo facendo un documento tecnico, in cui ogni termine deve avere il suo significato quindi i verbi devono essere usati sempre in modo coerente, i sostantivi sempre in modo coerente, sarà più pesante da leggere, perché trovarsi la stessa parola ripetuta 17 volte nella stessa pagina effettivamente non è una lettura piacevole, ma quantomeno non è ambigua. Poi ovviamente questo è solamente il primo passo, quello dell'uso dei sostantivi, poi bisogna anche scrivere la frase in modo chiaro, frasi semplici, dirette, staccate, poi noi buona parte di questi problemi di scrittura ce li togliamo perché abbiamo scelto un formalismo qua nel corso grafico. Cioè Le cose che sanno nei diagrammi delle classi o dei diagrammi del processo le potremmo anche descrivere a parole, ma sarebbe molto più difficile essere così precisi. Invece lì il formalismo ci aiuta a non essere perché per sua natura una, una linea che collega due classi indica una relazione i numerini che ci stanno a fianco indicano le cardinalità e quello non è ambiguo perché abbiamo imparato quel linguaggio di descrizione lì che hanno inventato apposta, l'altro obiettivo sarebbe la completezza cioè quando io ho un documento dei requisiti che purtroppo non sarà di tre pagine ma magari di 300 siamo sicuri che ci sia tutto? Che non ci siamo dimenticati dei pezzi? Che alcune funzionalità che in realtà il sistema, parlo di funzionalità perché i requisiti funzionali sono più facili no? da pensare anche, che alcune funzionalità del sistema che ci devono essere in realtà non, non le abbia dimenticate, per distrazione forse, perché le davano tutti per scontate, per sottintese? Sono sicuro di aver catturato tutti i casi possibili, tutte le anomalie che si possono verificare? Perché a volte è facile descrivere le funzionalità principali di un sistema, però per ogni funzionalità principale, l'utente può fare X, ci saranno almeno 10 modi in cui questa cosa può andare storta. L'utente non ci riesce, ci riesce, ci riesce due volte, l'utente si è incasinato, il sistema ha dato errore, i dati non ci sono, immaginate voi. Pensiamo all'esempio che facevamo prima, nelle del, cioè, lezioni precedenti, dell'Hackathon, no? Lì c'è un punto fragilissimo, che è quello che dice un utente contatta un altro utente per fare un team. Lì di cose che possono andare storte ce ne sono. L'utente non lo fa, non contatta nessuno. Oppure lo contatta, ma l'altro non risponde, quindi si accumulano le richieste e l'altro non risponde mai. Cosa potevo fare? No? Oppure lo contatto, ma già, vabbè, in questo caso in parte l'avevamo già gestito: ha già raggiunto il numero massimo di richieste. Oppure, se io chiedo a te e tu chiedi a un altro e l'altro chiede a me. Eh, come succede? A seconda dell'ordine in cui rispondiamo, qual è l'esito finale? No? E, e alla fine eh, devo decidere che cosa succede in tutti i casi possibili. Noi non abbiamo fatto questa analisi qua. Cioè Cosa succede nei casi malati di creazione dei team in modo strano non lo sappiamo, non abbiamo approfondito, non l'abbiamo descritto il nostro modello, noi abbiamo descritto il caso principale un paio di anomalie macro cioè il tipo, il, faccio una richiesta, non ti, ti permette di fare una richiesta se il team di destinazione è già pieno, punto. Mm. Ehm, quindi questa richiesta di completezza significa appunto considerare sia tutte le funzioni, sia tutte le varianti, soprattutto quelle errate, no? date da anomalie, errori, malfunzionamenti, delle funzioni esistenti. fino a qua diciamo così la correttezza e la non ambiguità sono caratteristiche puntuali cioè il singolo requisito può essere corretto il singolo requisito può essere non ambiguo la completezza è più difficile perché è un requisito complessivo l'insieme dei requisiti è completo? quindi se non è completo non è colpa di nessuno di essi è colpa del loro insieme quindi è un problema di complessità n. <ride> la coerenza è ancora più complicata, perché mi si chiede, ma se io prendo questo requisito, che dice una certa cosa, e prendo questi tre messi insieme, che dicono un'altra cosa, dicono altre cose, ma la combinazione dei due è incompatibile, mi dà un'incoerenza. Ok? Allora, eh, una, soprattutto quando ho molti requisiti su sistemi complessi, è facile che da una parte descriva certe cose, certi funzionamenti del sistema, dall'altra parte parti descriva altri, e che poi questi requisiti vadano in conflitto. Cioè nel nostro esempio, parlando della formazione dei gruppi, se avessi dichiarato anche che il gruppo aveva una dimensione minima, ogni gruppo deve avere una dimensione minima, e la frase, le iscrizioni, la formazione di gruppo si chiudono due giorni prima della data, sono requisiti conflittuali, perché non ti dicono se due giorni prima della, della data non ho, ho delle persone che appartengono a gruppi che non hanno raggiunto la dimensione minima, cosa devo fare? Non possono essere vere entrambe queste, queste affermazioni. Okay? Quindi in qualche modo dovrò risolvere questa ambiguità. Ad esempio la chiusura delle iscrizioni, i gruppi che non hanno la dimensione minima vengono esclusi, non lo so, è un modo possibile per rendere non più incompatibili le cose. È però è più complicato, dicevo, trovare queste incoerenze perché non devo semplicemente andare a verificare un singolo requisito per volta o i requisiti nel loro complesso, ma le coppie o i gruppi di requisiti come si confrontano tra di loro. Quindi il numero di combinazioni possibili aumenta almeno quadraticamente col numero di requisiti. Poi da non dimenticare che questi, come dicevo prima, non arriveranno mai al 100%, ma anche perché teoricamente è impossibile. Cioè, la completezza e la coerenza non sono mai raggiungibili entrambi al 100%. Qualunque sistema, se vogliamo anche passare sul campo della matematica, qualunque sistema sufficientemente complesso è incompleto. E qualunque sistema completo di deduzione comprende al suo interno delle incoerenze. Quindi non facciamo filosofia matematica, ma sappiamo che ci sono dei limiti. D'altronde noi non dobbiamo costruire dei sistemi formali galattici, dobbiamo avere un documento di requisiti che, sia robusto rispetto alla costruzione del sistema informativo che segue. Quindi, questi vari requisiti che ci siamo dati all'inizio, queste varie qualità dei, dei requisiti, in qualche modo, sono sempre in conflitto una con l'altra. Ok, passando a cose più, più, più facili, una cosa importante sui requisiti, soprattutto quelli funzionali, è definire un rank, un ordinamento, una priorità. Quali requisiti sono più importanti di altri? Allora, sui requisiti non funzionali sono tutti importanti quasi sempre, sono tutti di uguale importanza, nel senso che tutti devono essere soddisfatti, punto. Ma sui requisiti funzionali, che descrivono un po' l'estensione del sistema, ci saranno alcune cose che sono più importanti, nel senso che servono prima, sono dei prerequisiti, e altri che sono meno importanti, nel senso che se quella funzionalità ci fosse sarebbe meglio, ma se non ci fosse, se non ci fosse subito, non è poi così grave. Allora questa, la, la, la conoscenza esplicita di quali sono i requisiti più importanti e quali meno importanti, è uno strumento in mano al project manager, che in caso di ritardi, in caso di difficoltà, sa già subito su, parti, su quali parti tagliare. Non sicuramente sui requisiti di priorità 1, ma su quelli di priorità 2 o 3. Ok, ci sono delle difficoltà con una cosa, questa cosa la ritardiamo alla prossima versione, la facciamo dopo. Tanto abbiamo già deciso all'inizio e abbiamo condiviso col cliente che quelle funzionalità erano meno importanti delle altre. Quindi arriviamo a un prodotto che abbia certe funzionalità sicuramente presenti, altre molto probabilmente presenti, altre se proprio tutto va bene avremo tempo di fare anche quelle altre e le includeremo. È importante che questa priorità venga decisa prima di iniziare a sviluppare il sistema, finché elementi sono ancora calme e fresche, perché in un momento di crisi, quando il prodotto è in ritardo, c'è il cliente che preme, c'è il project manager che dà i numeri, non puoi sederti a tavolino a ragionare se la funzione A o la funzione B quale delle due due più importante, perché in realtà entrambi non riusciremo di sicuro a farle. Non lo puoi fare in un momento di crisi o in una scelta di questo genere. Se la fai, la fai a caso. Se invece tu hai condiviso prima, hai ragionato prima, sull'importanza relativa delle varie funzionalità, nel momento di replanning, che qualunque project manager deve fare, in caso di imprevisti, deve ripianificare le azioni, hai già uno strumento in mano che ti permette di decidere, senza perdere ulteriore tempo a litigare su che cosa scegliere. Quindi questo lo si fa all'inizio e lo si usa per l'evoluzione del sistema, quindi ma quando la prossima versione cosa aggiungerò o per la gestione delle, delle eh, dell emergenze in certo senso. Quindi come minimo uno potrebbe dire requisito obbligatorio, requisito preferibile, se si può è meglio mettere, opzionale, se proprio evitiamo. ma altrimenti... Qualunque sistema di ranking, un numero da 1 a 10, un numero di versione previsto, questo sarà nella versione 3, questo sarà nella versione 4, no? qualunque sistema che ci permetta di mettere in ordine questi requisiti. Ecco, l'altra caratteristica che va di pari passo alla correttezza è la verificabilità. Cioè, non solo un requisito deve essere corretto, scritto bene, comprensibile, ma anche verificabile. Cioè, deve essere facile capire come fare a verificare se quel requisito è soddisfatto o no nel sistema. Idealmente il requisito stesso deve comprendere una frasetta che dice e per verificare questo requisito fate così. Se ci mettiamo d'accordo prima su come fare a verificare quel requisito, ad esempio il discorso della foto del profilo che dicevo prima, per verificarlo è sufficiente caricare queste foto di esempio, queste tre, le gestiamo già subito e poi provare a cancellarle cioè la possibilità di avere una procedura di test che possa verificare singolarmente ciascun requisito anche questo, se la decidiamo prima quando poi consegniamo il prodotto non solo sarà più facile fare la verifica ma io che consegno il prodotto posso già farmi le verifiche in casa mia che saranno le stesse che farai tu cliente no? e quindi evitiamo sorprese dell'ultimo momento ok le ultime due Proprietà non ci stanno oggi, quindi le rimandiamo giovedì.